Teodore e Go Show, Supercoppa a Milano. I singoli contro il collettivo. Le individualità di Jordan Teodore e Andrew Go hanno la meglio contro l'organizzazione di Venezia, che con la solita determinazione ha tentato di riaprire una partita che più volte sembrava chiusa. Teodore ha tratti immarcabile. Ma i punti del successo sono realizzati da Goudeloc, determinante quando il numero 25 ha bisogno di rifiatare e Venezia si era avvicinata. Pianigiani può festeggiare il primo trofeo alla guida dellOlimpia, ma per conquistarne altri avrà bisogno di limare i tanti difetti visti in questa prima due giorni di stagione. I campioni d'Italia hanno mostrato, nonostante il solito agonismo di biliga e l'atletismo di Vat, limiti sotto le planche meno 11 il computo a rimbalzo, dove Gudaitis ha a tratti fatto il vuoto e Ambaie, che in difesa è il solito disastro, è stata concessa troppa libertà. Due cantieri aperti. Ma la stagione è lunga e queste due squadre si affronteranno ancora tante volte. Primo quarto si comincia con Aines, Johnson, Bramos, Orly che Vate per Venezia, Teodore, Goudeloc, Nikov, Mbaie e Cousin per Milano. Partenza all'insegno dei tre punti, tripla di Mbaie su assist in contropiedi di Teodore, tripla di Aines in risposta. Milano doppia Venezia dopo 3 minuti, 10-5, con le entrate di Teodore Mikov, per poi allungare su 16-7 con Mikov e Gudaitis, che attaccano facilmente il ferro, obbligando De e Raffaele al primo time-out. Venezia ruota Quintetti in cerca dell'assetto giusto, ma continua a non trovare soluzione al rebus Teodore. Che dopo 8 minuti è già a 11 di valutazione con 8 punti realizzati e serve a Bertanz Lassit pre la tripa del 24-14. I campioni d'Italia rosicchiano qualche punto con Peric, ma il primo quarto si chiude col più 9 dell'Olimpia, 26-17. Secondo quarto dopo Aines. Fuori fase pure in attacco. Anche Jenkins va in grossa difficoltà contro Teodore, che realizza i primi 4 punti dell'Olimpia, 30-19. Sull'altro fronte, Johnson si macchia di troppe forzature, mentre Teodore vola a 16 punti e 21 di valutazione al quarto minuto, 36-24. Venezia reagisce con un 7-1 che riporta le squadre a due possessi e, dopo tre attacchi senza esito positivo di Milano, accorciano ulteriormente con un libero di Orelli. Spentosi Teodore, l'attacco di Milano arranca, con Gaudelo che non riesce a entrare in ritmo e Jenkins diventa protagonista con i quattro punti, tripla 1-2 ai liberi, che vale il 37-36. Godelok però si sveglia nel momento più difficile, con una tripla che fa respirare l'Olimpia, ma Jenkins è un fire e ribatte con un'altra tripla, 40-39. Le azioni dell'ultimo minuto non portano a canestri, e il primo tempo si chiude con l'Olimpia più uno. Terzo quarto Milano prova ad appoggiarsi a Gudaitis che viene però ben contenuto da Bilic. Venezia fallisce tre volte il sorpasso, e viene punita dal solito Teodore, che arriva a quota 20. Pur concedendo troppo sotto le planche, Venezia riesce a sfruttare con Bramos e Biliga i raddoppi della difesa avversaria super Rick, 45-43. La Reyer tocca nuovamente il meno 1 con 6 punti di Bramos, 50-49. Matteo Dore prosegue nel suo one man show fatto di punti, assist, rimbalzi e punti subiti, 55-49 con 27 punti e 34 di valutazione a 3 e 12. Dopo Bramos, Venezia trova punti con Johnson. 57-54, ma fallisce i successivi due attacchi, tra cui la tripla del pareggio con Orelic. Anche Milano però ottiene poco dagli ultimi attacchi, e due sfondi, uno per parte, tengono basso il punteggio negli ultimi due minuti, col periodo che si chiude sul 58-55. Ultimo quarto con un libero, Gudaitis è il secondo giocatore dell'Olimpia a raggiungere la doppia cifra, ma non tiene vati in difesa, 61-59. Nonostante perda Ines per falli. Venezia riesce a contenere l'attacco di Milano e, all'ennesimo tentativo, finalmente a trovare il pareggio con Peric, 61-61, ma come nel primo tempo, quando c'è bisogno, Milano ricorre a Gaudeloc che con 7 punti più 1 tripla di d'Imbaie, riporta Milano a più 8, 71-63. Venezia fallisce qualche tiro comodo per poter sperare in un'altra rimonta, e a 3 e 4 il quinto assist di Teodore permette a Gudaitis di realizzare il canestro del 73-65. Di Raffaele però non vuole arrendersi, e dal suo timeout viene fuori la tripla di Johnson che riaccende le speranze. Subito però spente da un'altra tripla di Mbaie, 76-68 a 2 e 15. Venezia però ci crede fino alla fine, e a 60 secondi dal termine è a meno 4 grazie a un recupero di Jenkins che lancia Johnson verso la schiacciata. Pianigiani chiama timeout, dal quale Goudeloc ritorna con la serpentina del 78-72. La Reyer viene rimessa in gioco da Mbaye, che commette un fallo a 36 secondi dalla fine su Jenkins, che dalla lunetta fa 3-3. 78-75. Dopo un fallo di Johnson, con 24 secondi da giocare a Milano ne restano 14 per finalizzare l'ultimo tiro. Abbastanza incomprensibilmente, Venezia decide di fare fallo e dalla lunetta Teodore fa 2-2, 80-75. Jenkins realizza per il meno 3. Poi lunetta va Godelock, 2-2, e l'ultima tripla di Orelick non ha fortuna.1.